Adesso tu hai, hai se fai parte del GT avresti beh, beh. la possibilità di, di, di lavorare solo con, con, eh, solo con gli istruttori e in generale quindi solo con atleti sì. di, di livelli, dei livelli più alti sì. della, della, della nostra federazione. Perché continui, perché, sì, perché continui ad insegnare anche ai, ai principianti? Allora, chiaramente... Eh quelle che sono le mie scelte lavorative, dipendono da tanti fattori. E a me piace molto lavorare con i principianti perché è una grande sfida, che se riesci a insegnare a delle persone che non hanno particolari capacità e che stanno partendo da zero, puoi veramente insegnare a chiunque. Quindi è, un, è, un, è anche un grande strumento di apprendimento per me in quanto istruttore. E, e poi mi piace, mi piace da morire. Cioè, quindi, ed è un'altra cosa insegnare a persone che già sanno fare è un altro tipo di processo che ha delle similitudini ma che è, diciamo, i parametri vengono graduati in modo diverso